Questo evento ormai è diventato un qualcosa che appartiene alla nostra città perché comunque promuove la nostra città con dei valori straordinari che vanno incontro sicuramente alla pratica dell'attività fisica come farmaco a costo zero ma oggi anche per un'integrazione, una socializzazione di tutta la cittadinanza nel far sì che ci si regali del tempo e pensare che naturalmente una qualità della vita ti permette anche di qualificare la tua vita giornaliera.